e so soddisfazioni, eh? <ride> scendiamo nel dettaglio diciamo di questo generatore di van Graf, fatto in caso con pezzi rimediati, cominciamo dalla base questa la riconoscete è la ghiera di quelle che si usano tipo quella dello sciacquone no? quella che sta sul muro ne avevo una d'avanzo e l'ho utilizzata eh, come base in quanto questo tubo da scarico eh, ci cadeva giustamente proprio a, a puntino ne ho ricavato un buco per metterci poi una boccola perché su questa boccola eh, ci si metterà la banana lo spinottino per andare a collegare la terra all'interno c'è un elastico che è quello che, che poi vedete che qui vuole. sopra eh, che Praticamente scorre tra due pulegge. Questa puleggia inferiore è fatta rimediando tanti pezzettini, un ingranaggio, per arrivare praticamente a collegare all'asse del motore una puleggina di teflon di questo tipo, così, che ho ricavato facendo il buco su questa tavoletta. Con una segatazza ho fatto il buco, lo scarto l'ho usato per farci la puleggia, poi l'ho tagliata a metà e ne ho ricavata. Ne ho ricavata questa qui, ecco qui. Poi ci ho messo un alberino rimediato da un trapanino di quelli di giocattolo l'ho rotto, okay, eccolo qui. Bene, L'alberino l'ho messo su questo poi motorino che è ricavato invece da un abitatore di quelli da Black Decker che si trovano a due soldi a, a, a, a file praticamente. Vabbè, inutilizzabili. Il motorino è molto buono invece, eccolo qua lo alimento con una batteria da 4,5 volts con due coccodrillini carini eccolo qui qui sopra abbiamo visto sempre con la rete ho fatto praticamente la, la spazzola superiore che precipita qui su un fianco perché insieme a questo poi andrà a fare il contatto con la base della palla la palla la palla è l'unica parte comprata a rattare il resto è tutto rimediato ma questa palla l'ho dovuta, eh, ne ho dovuto comprare le parti. Sono due eh, stampini per zuccotti, uno l'ho dovuto bucare anche, poi vedete che l'ho ripiegato verso l'interno con santa pazienza perché poi l'alluminio è molto morbido. La parte sopra invece mettiamo in sovraimpressione come l'ho trattata per togliere i bordini, l'ho dovuta praticamente molare su un piano di vetro fino a praticamente a mangiare il bordino e poi rimuoverlo con, con tanta pazienza poi chiaramente ripulito nuovamente con una carteggiatura e poi le due parti sono state congiunte con questo nastro isolante purtroppo non ho trovato un nastro eh, alluminio senza bitume eh, quindi ho preferito usare questo l'essenziale è mettere in conduzione le due, le due parti ecco qui giro e adesso questo piano piano si dovrebbe caricare no perché si, si carica anche lo stesso però se colleghiamo a massa qua giù ecco sentite già il crepitio si sente il crepitio non si vede non succede assolutamente nulla comunque sono belle bottarelle eh? avete notato che praticamente oscilla pure e poi se ci mettiamo i capelletti sopra non abbiamo visto prima ok si vedono le, le scintille cioè col contraccolpo della scintilla prima si, a, si avvicina perché si attira poi ta. fantastico beh questa è fantastica eh? lampada al neon, eh? una CFC, guardate bene, eh? guardate che lampeggia, guardate che figo le botte sono veramente grosse mh? fatela anche voi e vi divertite questo è tutto rimediato quindi si va a botte basta ecco qua, una gran soddisfazione, funziona, spettacolare, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video e vi preannuncio subito, questo non sarà l'ultimo generatore di Van Graf, ne farà uno più grosso. What up, Oh, e scriverà il carattere e no. il no. eh da di tutto